martedì 15 marzo e la carrellata sulle pagine di informazione fiscale parte dai nuovi codici tributo istituiti per super bonus e bonus casa dall'agenzia delle entrate per poi passare al codice tributo che invece riguarda il bonus per la telemedicina destinato alle farmacie. La carrellata prosegue poi con le novità per quanto riguarda rottamazione, saldo e stralcio, in arrivo con la conversione in legge del Decreto Sostegni Terra. Concluderemo la panoramica sulle nostre pagine eh, con i ehm, chiarimenti sul pagamento dell'assegno unico per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Ancora prima di salutarci ci soffermeremo sulla sezione Economia del Corriere.it eh, e in particolare sui settori maggiormente in crisi in questo periodo di eh, difficoltà globale. Ma entriamo nel vivo delle notizie del giorno. Cessione del credito, sconto in fattura, nuovi codici tributo per le comunicazioni dal 17 febbraio. Le novità contenute nella risoluzione numero 12 e del 14 marzo riguardano super bonus e bonus casa. Eh, le nuove eh, istruzioni arrivano eh, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge numero 13 del 2022 e riguardano appunto le comunicazioni Inviate dal 17 febbraio 2022, successione del credito e sconto in fattura, con le novità approvate, saranno consentite tre cessioni: la prima sarà libera, mentre le ulteriori due saranno possibili solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione. Alla luce delle modifiche introdotte, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate eh, illustra quindi i codici tributo da utilizzare per la compensazione delle somme che derivano dalla cessione del credito e dallo sconto eh, in fattura. Eh, nel, Nell'articolo pubblicato sulle nostre pagine, oltre al documento eh, in PDF con tutte le istruzioni per la compilazione del modello eh, F24, anche una tabella di riepilogo con, con tutti i nuovi eh, codici tributo da eh, utilizzare. Sempre dalla stessa fonte arriva il codice tributo eh, per beneficiare del bonus farmacia per la telemedicina. Con la risoluzione numero 11 pubblicata sempre il 14 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice da utilizzare per beneficiare dell'agevolazione prevista dal decreto ristori e destinata alle farmacie eh, che noleggiano o acquistano apparecchi utili per la telemedicina. Con il documento vengono fornite anche le istruzioni da seguire per la compilazione del modello F24, vengono ehm, scanditi i tempi da rispettare per beneficiare del credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute fino a 3.000 euro. Passiamo poi alle novità in arrivo con la conversione in legge del decreto sostegni TER e in particolare per quanto riguarda rottamazione, saldo e stralcio. È in arrivo una nuova proroga con una prima scadenza fissata al 30 aprile. Si riaprono i termini per eh, i decaduti e per le rate del 2020 e del 2021 non pagate entro lo scorso 14 eh, dicembre si apre una nuova opportunità. La novità arriva eh, alla conclusione della seduta notturna del 14 marzo della Commissione Bilancio del Senato. Eh, per le rate relative al 2020 sarà necessario rispettare la scadenza del 30 aprile. 2022, termine che invece viene fissato al 31 luglio per le rate del 2021. La novità è contenuta in un emendamento quindi alla legge di conversione del decreto sostegni terra e se da un lato viene offerta una nuova chance ai eh, contribuenti, dall'altro lato la, la mossa è anche utile per recuperare gettito. Con l'ultima notizia che analizziamo dalle pagine di informazione fiscale ci soffermiamo sul pagamento del reddito di cittadinanza che include da marzo 2022 anche l'assegno unico. I beneficiari del reddito di cittadinanza non hanno dovuto presentare domanda per accedere alla misura di sostegno alla genitorialità e eh, con le novità introdotte e con la partenza dei pagamenti dell'assegno del unico, eh, anche l'assegno che ricevono i percettori del reddito di cittadinanza cambia e include anche eh, gli importi a cui hanno diritto i nuclei familiari eh, con figli a carico. Secondo la tabella di marcia ordinaria il pagamento del reddito di cittadinanza per le mensilità successive alla prima viene avviato generalmente dal 27 di ciascun mese con il trasferimento di risorse a poste italiane che poi provvede a ricaricare la carta eh, RDC per i beneficiari. La ricarica da marzo 2022 comprende anche l'assegno unico. Ma veniamo alla sezione economia del Corriere.it, in apertura oggi 15 marzo, accise ridotte sulla benzina, bolletti di luce e gas rate, ecco le ipotesi contro i rincari, eh, si passa poi a benzina, il prezzo del servito tocca picco a 2,4 euro, ma è in Italia 5 centesimi al litro, due sono i numeri del giorno, 160% è il valore del rincaro per le bollette per il terziario senza, se non arrivano, nuovi interventi del governo. 100 invece è il numero di assunzioni tra architetti e ingegneri previsti all'Agenzia delle Entrate. E ancora petrolio, 800 dollari, timori per la domanda della Cina per il Covid. L'articolo a firma di Ferruccio De Bortoli eh, titola non solo il gas, anche il grano, Uh, soffre ma eh, in realtà la, la crisi investe diversi settori la crisi attuale e eh, in particolare anche carta igienica rotoli e tovaglioli l'industria italiana rischia lo stop costi troppo alti eh, andiamo ad analizzare nel dettaglio l'articolo di eh, Claudia Voltatorni pubblicato proprio oggi 15 marzo il caro Energia fa sentire i suoi effetti su questo eh, settore e ora il conflitto tra eh, Ucraina e Russia sicuramente aggrava mh, le difficoltà. Russia, Ucraina e Bielorussia forniscono ai paesi del nord Europa grandi produttori di carta in legno per produrla, sottolinea l'articolo. A sottolineare le difficoltà della filiera composta da 18.000 imprese tra produttori e trasformatori per un valore di circa 22 miliardi di euro è Massimo Medugno, direttore generale di Assocarta e di Federazione Carta e Grafica. Oggi il caro Energia impone uno stop che non è arrivato neanche con il lockdown e con le difficoltà del Covid, eh, sottolinea il direttore generale e Dalle colonne del Corriere.it eh, lancia un appello al governo, un appello a intervenire su eh, più fronti. Il gas non sta mancando ma aumenta di prezzo, questo è il tema su cui lavorare perché bisogna trovare più strade, non ce n'è una sola, eh, sottolinea Medugno. Con il focus sul settore del, della carta che risente del caro energia, eh, la carrellata quotidiana eh, si conclude e ci diamo appuntamento sempre domani alle 13.30. Arrivederci.